Il volume agricoltura e alimentazione in Emilia Romagna è mh, stato realizzato eh, in occasione eh, dell'Expo eh, 2015. A latere di questo obiettivo eh, c'è anche stato quello di eh, testimoniare ancora una volta eh, la presenza eh, di un patrimonio eh, librario e documentario di grande ricchezza eh, custodito dalle biblioteche e dagli archivi della nostra regione e questo è stato sicuramente un obiettivo raggiunto. Eh, la ricerca che è stata condotta infatti ha rivelato la presenza di una quantità incredibile di ehm, libri e di documenti che sono riusciti a testimoniare e a, a, a ricostruire la eh, storia eh, dell'agricoltura e dell'alimentazione nella nostra regione, eh, dando anche eh, conto eh, di quelle che sono le cosiddette eccellenze dell'Emilia-Romagna, eccellenze sia ancora esistenti sia ehm, scomparse per ragioni di vario genere. E, ehm, si è cercato di ehm, strutturare il lavoro eh, in modo che non risultasse troppo dispersivo e, ehm, e di ehm, prendere in esame il eh, periodo cronologico più ampio possibile. Per questo sono stati ehm, consultati testi, i documenti, eh, sia dalle origini eh, di, questo, di questo argomento e quindi parliamo del, del XII-XIII secolo, eh, le testimonianze più antiche che sono state incluse nella pubblicazione sono l'importantissimo fondamentale eh, trattato di agricoltura eh, del bolognese Pietro De Crescenzi e la eh, pergamena di Marola eh, che sarebbe il primo eh, documento attestante ehm, la, ehm, il, for, il formaggio parmigiano reggiano, eh, o quantomeno quello che ha dato poi vita a questo ehm, famoso e importante prodotto eh, regionale. Eh, e si è arrivati ehm, ad includere tutto il XIX secolo che eh, a rigore non sarebbe eh, libro, ehm, compreso nel periodo dei, dei testi antichi, ma non poteva essere ignorato il XIX secolo, in quanto ehm, nel corso eh, del, dell'Ottocento ehm, abbiamo delle eh, importantissime innovazioni, soprattutto tecnologiche, ehm, in questo settore. Per quanto riguarda gli autori ehm, inclusi nel volume, abbiamo cercato di dare la eh, prevalenza a, agli emiliano-romagnoli, quindi a chi ha, mh, è nato nella regione e ha scritto, ha studiato, approfondito argomenti legati all'agricoltura e all'alimentazione, oppure anche ehm, autori studiosi eh, non regionali ma comunque che nella nostra regione hanno ehm, operato e hanno lasciato un segno indelebile eh, del loro pensiero. E, il libro, ehm, lo studio diciamo, è ehm, suddiviso in sezioni mh, e questo perché gli argomenti mh, che sono emersi sono infiniti e mh, si correva il rischio eh, di, di, di, di confusione e di dispersione, sono, eh, sono, gli argomenti sono stati suddivisi in quelle che sono definite sezioni. Quindi abbiamo i grandi trattati di agricoltura, abbiamo eh, la sezione dei, dei grandi cuochi, quindi di coloro che cuochi o gastronomi, quindi o che hanno operato eh, concretamente nel settore o che hanno scritto di gastronomia, in, sarebbe inutile citare eh, Artusi, ma eh, è quasi doveroso dirlo, eh, si è parlato dei singoli argomenti, quindi di eh, prodotti specifici della regione nell'ambito della produzione di materie prime, della lavorazione, dell'allevamento e così via, eh, si è parlato delle, della legislazione di, di competenza del settore, fin da, dalle prime disposizioni fino alle ultime inchieste di fine ottocento. Eh, si è parlato di lunari almanacchi, eh, documenti fondamentali eh, per il rapporto che c'è sempre stato fra eh, l'agricoltura, la coltivazione e, eh, e il clima, eh, la meteorologia, l'influsso dei pianeti in questo settore e si è finito con la sezione letteratura e arte eh, che dà conto di ehm, autori che non si sono occupati specificamente eh, di questo argomento ma che comunque nelle loro opere lo hanno preso eh, in considerazione scrivendo anche pagine indimenticabili come eh, Pascoli e Marino Moretti oppure hanno ehm, prodotto opere altrettanto indimenticabili come le incisioni di Annibale Carracci e Giuseppe Maria Mitelli.